1903. Decolla il velivolo dei fratelli White. 1973. Fiumicino. Attentato di un comando di terroristi arabi. 1981. Le BR sequestrano il generale nato James Lee Dozier. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Nel 69 scoprimo la luna e ci dimenticammo degli UFO, ma loro non si sono dimenticati di noi, certo non nel cinema.